E Lino Guanciale non credo abbia bisogno di grandi presentazioni, ma in ogni caso credo che lo conosciate tutti come attore di televisione, cinema e teatro, quindi sarà entrato nelle vostre case con il commissario Ricciardi, Vallanzasca, però questa sera lo conosciamo in una veste inedita direi per la, la pubblicazione del suo primo libro, Inchiostro, che è uscito il 22 settembre di quest'anno in libreria per round, round Robin Editrice. Prima di andare avanti con qualunque presentazione, io chiederei a Lino, che oltre scrittore è appunto attore, di recitare il suo stesso libro. Sì, che è una cosa assai curiosa, eh? Cioè io... Di solito non prendo tante fotte quando recito, leggo. Quando leggo le cose mie, cioè, penso che leggerò molto male. Comunque, poi saluti torinesi e anche miei più tardi. Intanto, prologo. Sera, solito bar, soliti colleghi, solita stanchezza, solito senso di inutilità. Toccherà ancora una volta a gine toniche e negroni sparsi Staccare la spina alla nevrosi quotidiana L'eco di una battuta divertente le punge la nuca Lei ride, scuote la testa e alza il birchiere Come per brindare a quello scampolo di leggerezza La mano si ferma a mezz'aria Rosaura sbianca Dal polsino dell'elegante camicia bianca che porta sotto la giacca Sbucano due parole Es sueño E che diavolo si fanno lì? pose il bicchiere, confusa ho già bevuto così tanto, pensa si guarda intorno, tutto normale chiude gli occhi, sprega le mani sui pantaloni per resettare i pensieri alza il braccio destro e solleva lentamente la manica della camicia e le parole ora sono quattro la vita è il sueño a punta fine fra polso e avambraccio tatuaggio ben fatto, non c'è dubbio ma quella mattina, dopo la doccia era ancora al suo posto fianco sinistro Quasi sulle ultime costole, teso leggermente verso la schiena. Non sa cosa pensare. La testa è in acqua, giornata impegnativa, troppo. Respira di nuovo, stanchezza, gin, aria di chiuso. Un piccolo sbandamento ci può stare. Quelle parole sono solo nella sua testa, non c'è dubbio. Io ho solo voglia di un altro tatuaggio, ragiona tutto qui. Il polso è un punto ideale, ci ho proiettato sopra il mio preferito. Eh, la testa fa brutti scherzi a volte. «Ci penserò domani», si dice. Mentre porta, un'ultima volta, il bicchiere alle labbra. Non è finito. <ride> Ma le pagine sono grosse. Prende le sue cose, saluta gli altri e se ne va. Già non pensa più a quello che a questo punto non è più convinta di avere visto. L'aria fredda rimette al mondo. Una bella dormita farà il resto. Quindi, per cominciare a farvi entrare nella storia di Rosaura, come avrete intuito, questa ragazza che ha un aperitivo con dei colleghi, improvvisamente un po' nei fumi dell'alcol, scopre che sul suo braccio c'è qualcosa che lei non, non, non aveva mai visto lì, perché era da un'altra parte nel suo corpo. Quindi, senza voler svelare troppo della storia, la vicenda di Rosaura si svolge in realtà in un periodo molto breve, quindi una sera e un giorno, e questo però è sufficiente a cambiarle la vita. E a me ha ricordato un po' 24 ore nella vita di una donna, che è un libro di Zweig in cui bastano 24 ore nella vita di una donna per cambiarle completamente l'esistenza. Una cosa molto interessante, secondo me, anche da quello che hai letto, è che il sogno è la dimensione principale per Rosaura e l'esergo di questo libro fa riferimento al sogno quindi secondo me è un, una cosa importante che ha dato il alla tua storia sì, eh, assolutamente, in qualche modo è, è anche il modello su cui è calcata la, la narrazione cioè il, il meccanismo con cui i sogni funzionano. Soprattutto ecco questo, questo prologo e quello che viene immediatamente dopo, cioè la scena del risveglio a casa di, di Rosaura. Sono, mh, ho cercato di, di, di renderli eh, il più possibile attraverso delle pennellate rapide che fotografassero le azioni del personaggio e in, in base a quelle azioni quello che ha delle ripercussioni psicologiche, cioè non, non è un, uh, un personaggio uh, contemplativo, non è una narrazione contemplativa, è in qualche modo um, drammatica. Eh, è in qualche modo una, una drammaturgia, ci sono tre momenti in cui l'azione si sospende, c'è cioè uno spazio di, di parva, diciamo così, riflessione, per il resto è tutto un succedersi, un succedersi di cose e di immagini soprattutto che investono la, la protagonista. E in questo lo seguo è, come appunto dice l'esergo del testo, eh, la vita e il sogno di, di Calderon della Barca. Rosaura è il nome della protagonista maschile di quel testo, eh, Sigismondo è il protagonista maschile, la contrazione di Sigismondo è Sigmund, c'è cioè un personaggio che così si chiama all'interno del testo, noto soprattutto col diminutivo ulteriore, Siggy, <ride> ed è veramente in qualche modo l'asse fondamentale, come in Calderon della Barca, quello fra queste due figure solo che qui c'è un, un ribaltamento se eh, nel, nell'originale eh, teatrale secentesco eh, il perno dell'azione è Sigismondo e ciò che in qualche modo fa da catalizzatore per lui a quello che succede è eh, in qualche modo l'innesco dato proprio dalla relazione con Rosaura qui accade l'inverso ovviamente quello che sto dicendo non significa mettersi a, a paragone con i modelli che si prendono è che mi è successo che per una volta io che nella vita ho sempre scritto, però più nella dimensione degli appunti per il mio mestiere, eh, prima un po' scherzavamo sul fatto di essere nerd e appuntarsi qualunque cosa, beh anch'io sono così, cioè, ho riempito nella mia vita taccuini su taccuini, di abbo bozzi di storie, ritratti di personaggi, alcuni li ho fatti, alcuni no, eh, bozzi di diari che non ho mai avuto la, la, la pazienza e la costanza di fare eh, con, con la giusta puntualità tutti i giorni della mia vita. Eh, quindi la scrittura ha sempre fatto parte della, della mia esistenza e del della mia professione, però per la prima volta mi è successo che una intuizione narrativa, questa de, di Rosaura colpita da questa follia dei suoi tatuaggi, dell'inchiostro sulla sua pelle, corresse verso un finale. Cioè, mh, non, non si fermava, ecco, alla scrittura, tra virgolette, di servizio e di approfondimento su dei dettagli, correva proprio verso qualcuno che la dovesse leggere. E l'imprinting iniziale è stato proprio quello dell'immagine che è venuta a me, un po' come i sogni, ti ricordi delle macchie, no? delle macchie e delle azioni, qualcuno che fa qualcosa, che neanche distingui bene cosa sia, se ti parla non sai cosa sta dicendo in realtà, e, e ho cercato di trasferire questo che è l'imprinting della storia, il come è venuto in mente a me, eh, in tutta quanta la, la macchina della, della narrazione. Ultima cosa che, che dico, eh, con Luigi Politano che è l'editore di Round Robin, eh, quella meraviglioso ragazzo che, che si trova lì all'angolo eravamo partiti durante il lockdown da ma ti andrebbe di scrivere il soggetto per una graphic novel? sì, mi è venuto un po' a lungo <ride> ma non l'ho ostacolato insomma e, e quindi ecco, è questo e, come giustamente notava Sofia si tratta di, di un pezzo chiuso in qualche modo innescato e interrotto da, da un buio esattamente come funziona con i sogni ma eh, l'idea di scrivere, è vero che il libro non è scritto in prima persona, però comunque noi seguiamo Rosaura dall'inizio alla fine molto a stretto contatto e mi è molto colpito che tu abbia scelto, non è un'impersonificazione, ma quasi con una donna. C'è un motivo per cui hai fatto questa scelta oppure è un personaggio che è andato per, è per conto suo? <ride> Devo dire che un altro testo che a me è molto caro, teatrale, è Calderon di Pasolini. E Pasolini... Già lì, in, come dire, mette il fuoco della narrazione, pur essendo un frullato di, di sogni il testo, eh, calcato anche lì da, dalla vita del sogno di Calderon, della barca, mette l'accento su Rosaura più che sugli altri figure. Quindi in qualche modo evidentemente nella mia testa Rosaura girava mh, come protagonista di qualcosa, poi chi eh, prenderà il libro, non so se l'avete già preso, se intendete comprarlo, c'è cioè, qualcuno che già lo, ha fatto i compiti, quindi lo, lo mostra, lo stenda. <ride> Beh, vedrete che la dedica è molto chiara, insomma. Cioè, esiste una persona che lo ha ispirato, una persona reale, la mia compagna di vita, insomma, mia moglie, all'epoca non eravamo ancora sposati, però mh, questa idea dei tatuaggi sul corpo di qualcuno, che sono in qualche modo un modo, una maniera, una, una strada attraverso quale, la quale tu ti riappropri di te stesso, cioè il tatuaggio è un gesto fortissimo, no? Eh, quando non è banalmente modaiolo, diciamo, significa che un pezzo del tuo corpo tu te lo rifai, in qualche modo, e, e a quel punto è veramente tuo. E il fatto che lei abbia questo atteggiamento nei confronti della scrittura sul proprio corpo ha ispirato l'innesco diciamo di, di questa storia perché l'ho chiamata Rosaura sono quei misteri intuitivi che... questo te l'avrei so. certamente chiesto penso <ride> che se lo sono chiesto tu <ride> sì, è, è successo cioè, ho sentito che questo sogno non poteva che avere una protagonista con quel nome e non ho assolutamente deciso in partenza di raccontare la storia di, di una donna, di mettermi nei panni di una donna è, è avvenuto la qualcosa mi ha anche, cioè, cioè mi sono sentito molto bene con me stesso per il fatto che sia avvenuto senza doverlo progettare, perché, mh, non so, mh, i, i primi a non dover discriminare, diciamo così, i, <ride> i protagonisti delle proprie storie, in un modo o nell'altro credo debbano essere quelli che, che li inventano, e il fatto che sia fiorita questa storia immediatamente al femminile mi è sembrata una cosa molto coerente per esempio con il mio percorso teatrale, dove il rapporto fra il maschile e il femminile è sempre stato uno dei temi forti dei lavori che ho fatto. Ma rispetto a. Alla... Perché adesso tu mi dici che hai sempre scritto, ma io ho visto moltissimo eh, la visione di una persona abituata a recitare, ma soprattutto a guardare film, teatro, è molto visivo, anche il modo in cui il libro è scandito, i vari capitoli. E quindi mi chiedevo se secondo te è un po' una macchina da presa eh, che, che, segue, che segue Rosaura. Perché io ci ho visto quasi un road movie, una cosa, sì. cioè un, una vicenda iniziale e poi dobbiamo tutti correrle dietro per vedere dove è va verissimo. a finire. È verissimo. È, in, è, in alcuni momenti Rosaura è in oggettiva, cioè c'è la, la macchina da presa che la segue o la precede, in alcuni momenti la macchina da presa è Rosaura stessa. Uh, adesso non voglio poi spoilerare, cioè una, è una piccola cosa di qualche decina di pagine quindi non è che vi starei rivelando chissà quale, quale scoop però ci sono alcuni momenti in cui è evidente che ogni cosa è vista con i suoi occhi nel momento in cui la sta vedendo lei ce ne sono altri di momenti in cui è come se fosse all'interno di un'inquadratura molto larga in cui le succede qualcosa più o meno nel momento in cui è al centro di questa inquadratura come indicano le buone regole della, <ride> della cinematografia quindi sì, c'è sicuramente in questa scrittura una filiazione professionale d'altra parte imprinting è, è, va, gli imprinting vanno rispettati cioè io non sarei capace perché non è, una cosa, non è il mio mestiere eh, di eh, scrivere in un'altra maniera, cioè eh, in qualche modo questo che è un libro che ha molto a che fare con il tema del secolo, l'identità, eh, è un libro identitario, nel senso che rispecchia molto il mio approccio alle, alle cose inevitabilmente. È, è credo un suo piccolo pregio, ecco, questo tipo di, di onestà. C'è dentro per l'appunto tanto vissuto teatrale e c'è dentro il desiderio di. Di, di correre insieme a una figura a cui succedono delle cose, che è una regola drammatica, ripeto, come dicevo prima. C'è cioè, perfino il rispetto delle unità aristoteliche, più o meno, perché succede tutto quanto in, in, in una giornata sola, quindi proprio cioè, tutte cose di cui non mi sono minimamente accorto. Da qualcosa, diciamo così, mi fa pensare che effettivamente, eh, non avendolo ostacolato, è venuto fuori come un gesto di scrittura spontaneo. Io trovo che tu abbia nominato due termini che secondo me quando si legge il libro sono evidenti insieme, che sono desiderio e identità, perché lei in qualche modo mh, si trova a confrontarsi con una difficoltà di... Eh, di dare il sfogo al suo desiderio, di, di, di trovare un'identificazione che poi mi sembra mh, impossibile per ciascuno di noi con, con l'identità. Quindi questo mi sembra uno dei temi fondamentali e una cosa che ho trovato, credo che chiunque legga il libro lo possa ritrovare su se stesso, è una difficoltà a vivere il corpo proprio, il corpo vissuto perché mh, prima parlavamo chiacchierando di Emilio Garroni lui ha scritto di questa esperienza che forse qualcuno di voi avrà fatto che la mattina nel letto un po' confusi si vede il proprio piede e ci si spaventa e dice oh, no sono io e, e questa, eh, questa secondo me è la modalità con cui lei fa esperienza di se stessa attraverso i, i tatuaggi che da un certo punto di vista, non so se sei d'accordo, sono un po' il nostro modo di mettere dei punti fermi, no? di comunicare, io sono fatto così, io personalmente ne ho, quindi penso che sia il ragionamento un po' di chiunque. Scrivi sul tuo corpo per comunicare agli altri e per comunicare a te stesso. Quindi questa secondo me è una tematica... Sì, ehm, il rapporto con il corpo... Eh, è, è da sempre il mio interesse fondamentale, nel, soprattutto ovviamente nel teatro che faccio, perché il teatro è, è quello fondamentalmente, ha a che vedere con quel mistero lì, cioè eh, il potenziale, l'efficacia, la poeticità di un corpo che si mette di fronte a degli sguardi che sono corpi anch'essi e che in qualche modo... Ehm, diventano lui o lei <ride> nel momento in cui la giusta relazione si, si innesca e, e questa indagine sulla presenza che io ho portato avanti nei miei lavori teatrali ed è il mio interesse fondamentale riguardo il teatro ha generato tutto un modo di pensare il, il fare teatro molto, molto preciso che mi ha portato a fare tanto lavoro educativo uh, mi ha portato a cercare di sfondare il più possibile una frontalità scontata con, con gli spettatori Cioè, chi conosce un po' i lavori che ho fatto negli anni sa che uh, per cercare di Uh, non dico guidare il pubblico ma procedere insieme al pubblico in una direzione di messa in discussione del sedersi a vedere una cosa no? eh, ma invece passare alla logica di incontrare qualcuno e attraverso qualcuno scoprire qualcosa di me che significa andare a teatro con un'ambizione piuttosto alta eh, ho speso moltissimo lavoro tutto questo è tornato in qualche modo qui perché come hai detto perfettamente il, il centro della vicenda di, di Rosaura ha a che vedere con una forma di spossessamento cioè, eh, Rosaura è evidentemente in mezzo a una, a una transizione, c'è piombata, com come succede con le transizioni? Non l'ha voluta, <ride> probabilmente l'ha negata o la, ne è fuggita per molto tempo, quello che le succede è di non riconoscersi di non riconoscersi più, di non sapersi più, come si può dire impropriamente utilizzando un'espressione un meridionalistica, di non sapersi più al punto che gli strumenti che ha utilizzato per appropriarsi di sé sono sovvertiti. E non solo, sono proprio quegli stessi strumenti che sono il codice attraverso il quale lei ha manipolato un po' se stessa per ricostruirsi come voleva, o per cercare se stessa, sono loro adesso a uh, indicarle una strada. Quindi in qualche modo, in questo gioco di uh, dissociazioni, quello che mi sembra di aver cercato di raccontare è anche che c'è sempre comunque una qualche parte di te o del percorso che hai fatto che poi da certi momenti ti può tirare fuori. <ride> cioè non tutto il lavoro che spendi per eh, conoscere te stesso è fatto in vano, anzi, anzi, i tatuaggi sono ciò che la sciocca, che la, la disperde, la disorienta, ma sono anche ciò che può farla ritrovare. E, il bello è che mh, non credevo che succedesse così, però... È successo così, un po' come quando hai una specie di piccola epifania riguardo a un personaggio da interpretare. Scopri che un certo modo di camminare, mentre stai per strada e cammini tu e cerchi di fare la camminata sua, quel modo funziona. E allora cominci a camminare come lui, cosa che porta anche a delle scene imbarazzanti, ovviamente, nella vita. <ride> Però eh, questa mh, quest immagine è stata proprio la prima riguardo questa storia da scrivere. Mm, cioè il fatto che il corpo di una persona che ha molto lavorato per riconoscerlo, che è il problema di tutti comunque, come diceva benissimo Sofia, eh, a un certo punto perda i riferimenti. E allora che succede? Eh, qu questa è una cosa che io ho particolarmente amato perché Rosaura è un personaggio che ha una lieve tendenza alla razionalizzazione, quindi di fronte a una vicenda che non esiterei a definire kafkiana perché a un certo punto uno trova dei tatuaggi che si spostano sul proprio corpo a me verrebbe in mente che la prima reazione è il panico e invece lei inizialmente dice vabbè vado a dormire vediamo domani che succede e quando nuovamente si risveglia si trova di fronte allo stesso problema che a quel punto va affrontato, quindi non so se ti piacerà quello che sto per dire, ma io l'ho letta come mh, una fiaba psicanalitica, nel senso che questa ragazza ha una tendenza alla somatizzazione nel senso <ride> proprio di ogni eh, sua difficoltà e la pelle è nostra ma è esterna, non so come sì. dire, quindi lei lascia tutto scorrere sulla pelle senza preoccuparsene. Secondo me questa vicenda è invece eh, mettere Rosaura di fronte al fatto compiuto che lei deve interiorizzare quello che sì. le sta succedendo. Sì, assolutamente. Mm. Sì. Fiaba psicoanalitica è esattamente il, il guanto di questa, di questa mano. E, mh, è giustissimo quello che, che notavi riguardo questo tipo di, di percorso, che in effetti è un percorso di riadesione a se stessa, cioè a chi leggere il libro, mh, mi auguro che poi non ci metta una vita perché è fatto per <ride> essere attraversato un po' di un soffio vedrà che nel finale è quasi come se non le importasse più di quello che, che sta succedendo quello che pensa fare Rosaura è esprimersi attraverso l'esplosività che il suo corpo può, uh, può portare e, e sono fra l'altro le, le mie scene preferite probabilmente, probabilmente quelle perché in qualche modo sono anche quelle più più teatrali, cioè quelle che hanno più a che vedere con quello che succede a qualcuno che sta in scena con il proprio corpo in ostensione davanti ad altri, nel momento in cui sente che sta funzionando. Eh, io da piccolo suonavo il pianoforte, ho smesso perché succedeva che per quanto studiassi non studiavo mai abbastanza, perché ero pigro, da arrivare a quel momento in cui tu non ci pensi più a quello che fanno le tue mani, perché nel momento in cui lo pensi sbagli. E siccome non entravo mai in quella dimensione nirvanesca quasi eh, del, del fatto che la musica fosse un tutt'uno con quello che stai facendo tu il pianoforte, lo spazio intorno eh, un, un, un flusso che tu non devi interrompere fai un errore se cominci a pensare ecco mo tasto nero col dito 4 eh, non, non riuscivo ad arrivare a quel punto perché mi sarebbe costato troppo studio ho smesso ho smesso, se vedo un pianoforte, eccolo qua, se vedo un pianoforte mi provo un'attrazione fortissima, mi piacerebbe moltissimo mettermi lì a suonare qualcosa e sarei anche in grado di farlo, ma non lo faccio perché eh, ho provato allora un'esperienza di shock. Evidentemente avevo il desiderio di eh, accedere a quel tipo di dimensione di... Eh, come dire... Di una dionisiaca un per, pervasività di, di, di, di te stesso un po' in, uh, in tutto lo spazio che ti circonda, e ma attendeva il teatro, però per riuscire ad avercela, ecco, intendo che sono le scene più teatrali, quelle finali di, o sotto finale di Rosaura, perché avviene a lei quello che succede a chi sta suonando e non pensa più a, a quello che sta succedendo, non intellettualizza più, non razionalizza più. Eh, arriva un momento in cui mh, non è vive e basta ma comunica e basta cioè è, è, è il linguaggio che stai esprimendo non c'è più una dissociazione fra la forma il contenuto eccetera e, può sembrare un delirio quello che sto dicendo ma quando sei in scena e le cose funzionano esattamente quello che provi ti senti portato da qualcosa che sei tu stesso a innescare che non sai da dove parte non sai dove arriva ma non te ne frega niente Sai soltanto che non ci devi pensare te la devi godere e basta è estasi è un'estasi quindi sì eh, in qualche modo desideravo che lei facesse esperienza di quello che in qualche modo cerco cerco io quasi tutte le volte No, tutte le volte che faccio anche un piccolo reading è il motivo per cui quando ci sono le persone davanti Succede che vuoi sempre quella cosa, quella cosa lì, perfino adesso. Quindi, ho tanto parlato perché cercavo una piccola estasi. Un pochino l'ho avuta. <ride> <ride> Però, appunto, questa dimensione dei tatuaggi che comunicano agli altri, il pubblico di fronte a noi, la comunicazione, la mia impressione è che Rosaura non trova una chiave in se stessa, ma questa è una cosa molto positiva, cioè questo è un libro di apparizioni, senza volervi svelare tutto, ci sono moltissimi personaggi che lei incontra e quindi i personaggi che fanno anche parte della sua vita la mettono di fronte a alle questioni per lei più importanti, quindi è un libro di apparizioni per quanto mi riguarda. Esattamente. E, quindi se ti va di parlare di qualcuno di loro... Sì. È... Ok. Eh... È esattamente questo, è un, una storia di, di apparizioni e riguardo il tema dell'identità ognuno può pensarla come vuole, eh? cioè io non, non, non censuro nessuno, cerco di non censurare me stesso, ecco quello è l'unico impegno che, che, mi, che mi pongo. Eh, tra i due opposti, in cui poi c'è tutta una scala di grigi in mezzo, vi rendo conto, cioè l'identità è un monolite da difendere eh, mettendo ferro e fuoco ai confini di sé, da conservare uguale a se stesso, eccetera, eccetera. O è un orizzonte mobile, un, un, un divenire liquido eh, la cui natura proteiforme va, va accettata e cavalcata in qualche modo, e no? anche usata io propendo di più verso quest'altro <ride> quest versante. E tutto sommato è quello che succede in questo testo, cioè il tema dell'identità, che è un tema fortissimo del, del testo, abbiamo parlato di corpo, di, di, di appropriarsi di sé, di, di estasi, eccetera, e, e, e i nomi non sono casuali poi, perché la fiaba psicoanalitica ruota intorno a un bambino che si chiama Siggy. quindi... <ride> facile, <così>. perché... <ride> e In tutto questo... Quello che accade a Rosauro è che smette, almeno per ora, poi non sappiamo che cosa succederà nella sua vita dopo questa esperienza, eh, smette, di, eh, cercare, mh, smette di cercare risposte definitive, smette di cercare un io uh, che sia graniticamente uh, fermo, e identico a, solo a se stesso. Um, accetta il cambiamento fondamentalmente come orizzonte, e accetta il fatto che, ed è uno dei motivi per cui secondo me l'identità come monolite e in realtà ogni forma di conservatorismo non hanno senso, <ride> chi mi conosce lo sa, è che la memoria non si chiude mai in un vero e proprio passato. Cioè queste figure che lei incontra fanno evidentemente queste apparizioni, fanno evidentemente parte della sua storia personale. E, anagraficamente alcune le ha perse, no? di queste persone che, che incontra, però sono lì, La, il rapporto con esse è, è un rapporto in qualche modo vivo, eh, è un rapporto che comunque sia sta continuando a coltivare lei e... Eh, il passato in qualche modo continua a parlarti, influenza il presente, determina il futuro a partire da quello che noi decidiamo di, di fare. Quindi qualunque logica di compartimentamento stagno è, secondo me, sciocca, cioè porta soltanto a, a stare molto male. Siccome Rosaura, tutto sommato, una cosa la vuole, vuole stare bene, anche se non lo sa, ci sta. Ci sta e quello che avviene è che in questo viaggio, che per lei è realtà, realisticissimo, incontra cose, persone che non sarebbe realistico che incontrasse. Perché i sogni sono di fatto forse la dimensione più vera che viviamo. E... Io volevo anche portare la tua attenzione sui disegni che accompagnano il libro, perché ovviamente sono una parte molto importante, e sono le illustrazioni di Daniela Volpari che sono molto belle, tra l'altro il mare ricorre costantemente, questa è un'altra cosa che avevo notato fin dal principio, lei si sveglia l'impressione di stare in una, una specie di bungalow al mare, <ride> e, e quindi ti volevo chiedere, queste, perché tu hai cominciato dicendo abbiamo pensato a un graphic novel quindi le immagini fin dal principio erano all'interno perché non è così comune trovare un libro illustrato Sì ehm, quando poi l'idea graphic novel è tramontata perché comunque questo ha tutte le fattezze di un, di un racconto lungo diciamo eh, comunque abbiamo deciso insieme a Luigi di, di, di tenere le illustrazioni e io non ho mai avuto dubbi che fossero necessarie perché a me piaceva l'idea che mh, chi si trovasse il libro davanti avesse davanti questo tipo di oggetto in cui fra scrittura e immagini c'è un rapporto ehm, interpretativo, nel senso che quella che Daniela ha, ha realizzato è, eh, è il suo inchiostro, è la sua rosaura, è quello che ovviamente ha detto a lei questa, questa storia. E a me piaceva l'idea che chi, lettrice o lettore, avesse davanti il libro, eh, si trovasse così davanti una, un, già un primo invito a costruirsi in qualche modo il proprio eh, cammino di, di, di immagini e di rappresentazione. E per di più, a me ha molto mm. colpito il lavoro di Daniela, perché... Dico anche sinceramente, all'inizio le prime proposte non mi convincevano così tanto, perché mi immaginavo qualcosa di molto più scuro, di molto più dark, visto quello che sta succedendo a, a Rosaura. Però poi ho capito che invece Daniela aveva perfettamente colto questa chiave della fiaba eh, di cui parlavamo e l'ha resa, peraltro, con una serie di gromie, Secondo me, bellissime, ci sono alcune delle immagini che danno proprio l'idea di quanto siano preziosi i ricordi che Rosaura riattraversa. Ci sono un paio di figure che vengono disegnate e colorate. Eh, quasi. Ce n'è una in particolare illustrazione che a me fa pensare a Clint. E poi c'è un'estetica, la sua, che mi ricorda tantissimo un cartone che adoro, che è Belleville. Che... <ride> quindi ma ha innamorato già con questo e, mh, qualcuno poi nelle varie presentazioni che abbiamo fatto ha anche tirato fuori giustamente l'esempio del piccolo principe cioè, di, di, di fronte al quale uno si ferma e dice no, cioè, un po' meno però, sì. no, no, non per comparare, però l'oggetto ha in, innegabilmente un'affinità e tutto sommato credo che in questo ci sia una coerenza perché effettivamente siamo nell'orizzonte della, della costruzione fiabesca eh, per quanto ecco eh, il termine non vada inteso corrivamente o commercialmente eh, qualcuno ha anche domandato ma un libro per bambini? no, un libro per tutte e tutti dai 0 ai 99 anni se vi piace certo se sei proprio piccolo una mano da qualcuno più grande <ride> hai, ne hai bisogno per riuscire a, a, a orientarti però ecco è un oggetto ambiguo uh, materialmente questo, questo libro e mi piace molto che, che sia così